Ehi hey la, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Minecraft Precisamente il quinto episodio di Minecraft Qui su Nuovo Electric Studios Allora, andiamo subito a vedere Ok, eccoci qua di nuovo Allora, eccoci qua, allora eh, Siamo arrivati, sono arrivato quasi al limite della vita, mi sono accorto Tanto mangiamo anche un po', ecco qua allora possiamo dire che nel frattempo oggi proseguiremo con la proseguiremo con le la casa di Pedro intanto mettiamo giù tutto quello che non ci serve dovrò fare altre craft box perché sennò no, solo una grossa ma non basta come si vede ovviamente no allora come vedete ho praticamente solo legno <ride> ho fatto un sacco di legno ho fatto una marea di legno se cioè, guardate che roba il secchio e abbiamo finito tutto sì ok quindi andiamo procediamo non con la bistecca in mano ma con le assi betulla cosa è pedro allora mmm ok ora più perché avevo fatto uno scalino in più sì beh da qua faremo scendere poi le, le cose le, le cascatelle Abbiamo finito lo stock, bene abbiamo altrettanti, quindi... Già. Ma magari se invece che farlo da qua lo faccio dal basso, magari faccio anche prima, perché tanto essendo basso, come vedete, ci arrivo senza problemi. Basta solo che ecco qua, mi sposto come un granchio. Allora. questo lo tiriamo giù ecco qua la prima piattaforma prendiamo il blocchetto è pronta bellissima poi abbiamo solo 5 steccati ai, ai, ai, ai. poi facciamo una. 2 3, 4 5 quella là è rimasta là dovrò o andare a copparla ma dovrò copparla perché tanto l'allevamento me lo sono già fatto se non sbaglio avevo una crash box che ho già messo giù mi ah, tocca scendere dove era? dove era? Dov era, dov era, dov era? Ah, era qua dentro ce la mettiamo lì che così almeno servirà una macchina per uh, dovrò costruirmi una macchina per attraversare tutte queste pontili perché è infinito ci piazziamo la crafty qua e ci craftiamo recinzioni perché uh, oh. oh non possiamo farci staccionate perché ci servono i legnetti tanto che ne ho quindi ecco qua in teoria 16 dovrebbero bastare quindi Perché non voglio finire tutte le okay, 21 per fare i 3-4 piani dovrebbero bastare in teoria allora quindi ce le mettiamo, ci, cioè, ci avanza anche due legnetti per fare evidentemente delle torce Buono. allora, opla so. poi siccome dovremo, cioè, dovremo comunque starci cioè, eh, rifacciamo questi qua se non sbaglio li facciamo di 3 sì dai comunque dovremo lo stesso avere dopo tutto lo spazio per poter mi sa che supererà casa mia dovrò alzare ulteriormente a casa mia con un'altra scala vabbè. lo faremo tanto di legna non ce n'è ce n'è cioè guardate abbiamo un bosco tenete conto che qua era pieno di alberi ci ho disboscato tutto disboscato non è rimasto più niente ok 1 2 2 2 2 3 ne manca uno qua e ce la mettiamo giù Eccolo qua Poi no, Perché comunque fa danno cadere da 3 o 4 scalini eh, Quindi cioè Sì! Però io ripensandoci bene ci saranno subito le scale, perché se no se vogliamo salire sopra... Eh, come si può fare? Mm. Allora, qua ci andrà una porta, qua ci metteremo, no? che lo facciamo però di questo colore qua poi ci metteremo qua sopra ci metteremo delle vetrate mm. sì. poi nel frattempo potremo farci già la porta quindi ok Vabbè, ce ne abbiamo tre che non so anch'io che ce ne facciamo di tre porte noi se ne bastano due infatti prendo quella da due no quella da uno questa abbiamo in grana dopo andiamo a darle alle bacchette quando è giorno ok quindi le porte ricordate di metterle sempre dall'esterno sennò i mob vi possono entrare in casa ok abbiamo le nostre porte andiamo a vedere se ha finito questo vetro si sì. giusto giusto 3 vedete era tutto calcolato pronto per fare oddio l'erba sta arrivando qua sopra sta arrivando qua sopra si sì. si sì, ce l'abbiamo fatta ah, finalmente raga abbiamo anche l'erba quindi adesso giriamo Chiudiamo E mettiamo giù i blocchi 1 2 3 No ce ne manca uno No Perché Perché mi fai questo eh, Allora una cosa potremmo fare Per evitare comunque Allora o potremmo chiudere mm. facendo comunque delle finestre si sì, dai voglio sempre tasto chiudiamo così non finiamo di sotto retro, ok che così dopo lì possiamo fare anche degli scalini, no? e qua ci facciamo per adesso ci mettiamo una recensione poi faremo il balcone cioè, la, la, la casa deve avere il balcone infatti io nella mia farò perché una sola mm, c'è qualcosa che non quadra mm, beh vabbè fa stessa dove faremo tanto adesso le betulle che abbiamo cioè. se riusciamo a finire queste, su questa casa qua non vi preoccupate, facciamo dopo il balcone però adesso mi voglio preparare per fare delle scale le voglio fare qua asso di quercia abbiamo finito uno stock 32 Giù. ok allora allora mm le scale dobbiamo farle salire da qui vediamo come se, se tipo noi facessimo salire in ingresso di pop e qua subito dietro le scale si sì, serve forte allora 1 2 3 le nostre amiche scale ce le facciamo qua sotto quindi vedete che è utile farsi le box allora le scale le facciamo in questo legno 1, 4, 4, 2, 4, 8 ok che così le scale facciamo diverse poi il piano di sopra invece faremo le scale in un altro colore quindi facciamo così scalino e mettiamo giù No, mettiamo giù le poi qui apriamo 1 okay. e un 2 se no bisogna quando aprite no di 3 ci serve vabbè ecco eh, c'è un'altra si sì, riusciamo oh. no dobbiamo allargare mi andrò a un malefa su Aspetta che ne tiro giù due per adesso allora che poi comunque è una scaletta che curva è anche carina da vedere quindi allora piazziamo questi qua qua ne piazzi uno ok Ragazzi, ragazzi, adesso ci rimarremo secchi, ne sono certo. Perché con questo siamo anche al limite, cioè non so se. Vedete, ma lì siamo al limite, quindi se piombo giù. Ci rimaniamo secchi! Giuste! Giuste, giuste. No, ne manca una. Beh comunque per adesso facciamo. Siccome. Facciamo così andiamo a piazzarcene uno qua sopra ok adesso con calma arretriamo pianino oh. Dove sono? Oddio. Sulla cima del cucuzzo della montagna. Con quel mazzolino di fiori che arriva nella montagna. Gna gna gna gna. Ok. Allora. E anche la prima parte della base è finita Non ci posso credere Non ci credo Fortissimo Magnifico Là ci abbiamo anche dei cavalli Da in fondo Quindi questo episodio è finito qua Saluto tutti Ricordate di iscrivervi Di lasciare dei like Che sono molto ben graditi e eh, potete mettere anche delle iscrizioni in più magari che così potete vincere il concorso l'evento che è attivo adesso dei 100 iscritti vi saluto arrivederci ciao